Perché Gordon, quello che è morto ieri, era lui che organizzava sempre, allora ha eh, allora detto: con... Avevo, un tedesco e... Avevo un tedesco e un ragazzo ha detto: Dobbiamo andare a dare, dare l'assalto al treno che arriva che porta le munizioni eh, al fronte. Allora si sono decisi. Noi siamo partiti con, un, con, due, con due grosse bombe. E un mulo, e poi siamo andati fino a Baiso, ma qui era già 7-8 ore che viaggiavamo perché il mulo andava piano. E, noi, e dopo, passati a Baiso, c'era un ragazzo che lavorava con noi di Baiso, allora che si chiamava Barozzi, poi è anche morto poverino, un giovanissimo. Allora ha portato, si vede che, si vede che Gordon ci avrà detto. Ma come facciamo ad andare così lontano, insomma, con delle armi? Niente, sono andati in un'officina, secondo me questo Barozzi ci avrà detto adesso sì, vi porti in un un'officina ci ha messo una, una 1100 a disposizione. L'hanno lavorato giorno e notte per prepararla e il giorno dopo sono partiti con... Ma io sono dovuta andare in anticipo, io sono dovuta andare a piedi. Loro sono andati poi con la macchina, dopo, il giorno dopo, anche un po' più tardi, ma io sono dovuta andare in anticipo e dire, guardate che arriva una macchina tedesca con, eh, con tre uomini, però sono i partigiani, qui c'è il documento che mi aveva dato. E nel libro di Gordon c'è la, la, la cosa, c'è la, la, la fotocopia di quello che io avevo, non so se l'ha vista. C'è che gli inglesi hanno detto qualcosa succeda, noi vi ricompensiamo. E l'avevano scritto loro. Allora io avevo questa lettera, ho detto quando arrivano, guardate che sono questi qui, non sparate perché sono tre, tre partigiani che vengono per sabotare il ponte. Allora va bene, è andata bene. e Io quel giorno sono stata lì, sono arrivata anche lui il giorno dopo, perché io mi ci ho voluto più di una giornata andare giù da Baeso, andare fino a a Soliera io l'ho segnato sul libro per ricordarmi dov'è ma eh, a Cortile cortile di, di campo, dopo Campogaliano sono andata giù per per, per, i canne, per i fossi andavo sempre giù dietro il canale finché andavo giù perché da quelle parti lì poi dopo ho passato mo, una Rubiera insomma lì è lungo da raccontare, <ride> Niente, però sono arrivata a dare la lettera, e così poi sono arrivati giù loro il giorno dopo con la macchina, perché se, arrivava, se arrivavano questi tedeschi, arrivavano in, in un'azienda in campagna, molto all'aperto, in una casupola, però arrivava, arrivavano tre tedeschi, era, era la prima cosa che facevano i partigiani, ammazzarli. Eh, eh, perché dicevano cosa vengono a fare quelli là vengono per, per prendere noi allora avrebbero, fatto, avrebbero ammazzati niente. poi è finita che è andata bene perché loro sono arrivati bene hanno aspettato la notte hanno messo le bombe infatti il, il treno è deragliato sono, sono stati tutta la notte lì vicino al ponte perché poi i partigiani ci hanno portato loro ai posti giusti perché se no, se non avevano appoggio di qualcuno non potevano fare niente loro laggiù se non avessero avuto l'appoggio ma sì, facevano qualcosa, però erano in pericolo. invece così sono andati al punto giusto per mettere queste mine e poi fino alle 5 di mattina non è arrivato il convoglio ma è arrivato allora hanno detto che hanno ammazzato parecchia gente, cioè hanno, hanno deragliato sei o sette che erano carichi di munizioni così è andata bene, dopo, dopo due giorni sono arrivati su a secchio, dei brillanti che avevano fatto una bella, una bella azione